Cioè, se io vi dicessi ragazza pecora, cosa pensereste? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Oggi volevo fare un piccolo, diciamo, video in cui vorrei parlare delle ragazze giapponesi In particolare vorrei parlare di 10, anzi 12, 12 diversi tipi di ragazze che in Giappone sono paragonate a degli animali. Oddio, mi sa che anche sto giro... Ci sarà qualcuno che avrà qualcosa da ridire Però ragazzi dovete capire che comunque È una cultura diversa e ci sono Degli atteggiamenti diversi quindi magari Delle cose che per noi sono cosa Gli dai di una ragazza della talpa Oppure dai una ragazza dell'orso O della lupetta Cioè diciamo che sono cose che magari dette in italiano Suonano male però in Giappone eh, Succede e non è Così strano Per quanto riguarda questo video mi sono basato Su questo articolo che vi lascio anche In descrizione in cui vengono descritti scritte le varie ragazze. Comunque prima di iniziare volevo dirvi che in questo periodo mi sto veramente dedicando tantissimo al lavoro, alla mia musica e infatti dopo domani avrò una conferenza stampa con l'ambasciatore della Camera di Commercio Italiana a Tokyo e ci saranno un sacco di altre persone importanti tra cui Fujiwara Shiori che non so se, vabbè, se qualcuno ha un po' di familiarità con la TV giapponese sicuramente la conoscerà, che praticamente dopodomani sarò anche in diretta Instagram sul suo uh, account, quindi se volete guardarlo andatevi a seguire su Instagram che vi lascerò il link e verrà presentata anche questa nuova canzone che sto facendo proprio in collaborazione appunto con la Camera di Commercio per un evento che succederà uh, tra 10 uh, giorni. comunque ve ne parlerò meglio, magari nel prossimo video vi farò anche un backstage della press conference in ogni caso non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo subito a parlare dell'argomento di oggi appunto le gnocche di bambù vado a prendere adesso il link del sito dov'è che è? dov'è che è? ok ragazzi direi che vado a prendere il link perché non ce l'ho A few later. Iniziamo subito col dire che le ragazze gatto e le ragazze cane Ovvero rispettivamente le ragazze Neko e In, Sono quelle diciamo eh, il paragone che si fa per la maggiore C'è anche una piccola virgoletta che sono le ragazze tonno di cui ho parlato in un altro video Appartiene più alla sfera un po' sessosa più che diciamo alle ragazze in sé per sé Oggi ci basiamo più sul carattere Partiamo subito con la prima categoria che sono le Neko Joshi Ovvero le ragazze gatto Le ragazze gatto se la tirano ma quando vogliono essere coccolate si lasciano coccolare Sono piuttosto lunatiche e hanno anche bisogno dei loro spazi E praticamente in giapponese si dice che sono estremamente my pace Ossia si muovono al loro passo Non dovete fissare voi i tempi ma saranno loro a farlo Sono molto orgogliose e faticano a lavorare in gruppo Qua ci sarebbe un'ulteriore distinzione da fare Ci sono le ragazze gatto domestiche e quelle selvatiche o anche dette lupi che praticamente sono le zundere ma questa è una categoria a parte che ne parleremo dopo Andiamo avanti con le prossime ragazze che sono le ragazze cane Ossia le inukei joshi Che al contrario delle ragazze gatto sono amichevoli e vogliono mille attenzioni Hanno una personalità allegra e generosa e quando trovano qualcuno che le piace lo rincorrono Sicuramente una delle loro caratteristiche più Diciamo principali È il fatto che è molto facile capire Che cosa queste ragazze pensano La maggior parte di queste ragazze Ha una personalità piuttosto uh, aperta E onesta E sono apprezzate sia dal sesso opposto Che da persone dello stesso sesso Se da un lato sono molto socievoli Tuttavia c'è anche un risvolto negativo Perché appunto tendono a essere Un po' pesanti Se si sentissero trascurate Andiamo avanti con le ragazze pinguino Allora le ragazze pinguino sono quelle ragazze comunque molto terra terra, che conoscono i propri limiti e non scendono mai a compromessi, sono anche delle ragazze molto umili, amano i bambini e sono delle brave ascoltatrici tuttavia sono delle persone un po' negative però devo dire che io apprezzo particolarmente questa tipologia di ragazze andiamo avanti con le ragazze talpa allora le ragazze talpa ragazzi sono le Mogura Kei Joshi io vi dico quello che c'è scritto quindi me ne dissocio, sono le ragazze ragazze che eh, vivono sostanzialmente nella sporcizia escono raramente non sono brave a comunicare e odiano stare in gruppo tendono a buttarsi giù e sono timide e sono delle ragazze che hanno la tendenza a mostrare i loro sentimenti non tanto con le parole ma più che altro con i fatti se non fosse per il discorso sporcizia io devo dire che mi troverei bene anche con le ragazze talpa in ogni caso andiamo avanti con la quinta categoria che sono le ragazze usagikei joshi queste praticamente sono le ragazze stile kibiusa o chibiusa se lo volete pronunciare alla giapponese comunque sono quelle mocciose viziate che non riescono a stare da sole tra l'altro non so se è un detto che viene detto anche in Italia però eh, in Giappone spesso mi dicono che i conigli se vengono lasciati da soli muoiono per stress perché si sentono troppo soli, non so se questa cosa sia vera o meno, se è vera o no scrivetemela nei commenti, comunque in ogni caso questa cosa in giapponese si direbbe Usagi wa Sabishito yo. sono molto femminili, amano si accarezzare e coccolare però sono anche timide e caute fino a quando non aprono il loro cuore Spesso possono dimostrare anche degli atteggiamenti tipiche delle ragazze yandere Se non sapete cosa sono le ragazze yandere ci ho fatto un video yandere e zundere potete andarvelo a vedere In ogni caso andiamo avanti con le ragazze panda Allora le ragazze panda sono le ragazze particolarmente apprezzate da Barbascura X Come sapete lui ha una grandissima passione per i panda E sono sicuro che troverà particolarmente attraenti le ragazze panda Panda, che come i panda sono delle ragazze dalla personalità molto tranquilla all'apparenza sembrano facilmente manipolabili per il loro carattere gentile direi che chi ha scritto questo articolo non si è visto il video di Barba Scura sui panda in realtà però una volta presa una decisione uh, Sarà molto difficile far cambiare a queste ragazze idea Sì, gentili ma anche piuttosto testarde Una delle loro caratteristiche però molto importanti È che le ragazze panda sentono un grosso senso di giustizia Andiamo avanti con la settima categoria Che sono le ragazze di tipo uccello Ma queste sono le ragazze uccello piccolo Le ragazze piccolo uccello sono piccole e adorabili proprio come un uccellino Sono il tipo di ragazza che ti fa venire voglia di Proteggerle La loro curiosità è una delle caratteristiche tipiche proprio dell'uccello Ma cosa c'è scritto? Tendenzialmente mangiano poco ma sono sempre affamate E ogni volta che le guardi hanno sempre qualcosa in bocca Vabbè 안녕하세요. In ogni caso noi andiamo avanti con le ragazze numero 8 che sono le ragazze koala le ragazze koala sono sempre rilassate e lente hanno una personalità calma e si dice che siano avide si muovono sempre al loro ritmo un po come le ragazze gatto uh, ma sono anche molto cooperative e si adattano facilmente alle circostanze sì ma quale delle due secondo me questo articolo è stato scritto da qualcuno che evidentemente fa la cartomanzia che ogni volta ti dà queste frasi vogliono dire tutto e niente comunque non si capisce se si stiano divertendo o se hanno sonno a volte è dovuto anche ai loro tratti somatici per i giapponesi una ragazza koala ha più o meno questi lineamenti Penso che anche Kutada Hikaru, che è la mia cantante preferita, sia considerata dai lineamenti una ragazza quale. Andiamo avanti con le ragazze numero 9, che sono le Ukami Kei Joshi. Le ragazze lupacchiotte amano il trucco pesante e indossare abiti appariscenti, Non amano stare in gruppo e hanno bisogno dei loro tempi e spazi. Abbiamo scoperto quindi che le ragazze uccello... No! Quelle non hanno bisogno dei loro spazi, le ragazze uccello hanno sempre fame Però le ragazze panda, no, no, qual erano? Vabbè, ci sono delle ragazze che hanno bisogno dei loro spazi e delle ragazze che invece no Le ragazze lupo e le ragazze, eh, forse qual era l'altra ragazza? La ragazza talpa forse? No Vabbè, non lo scopriremo più Chi se lo ricordasse può scrivermelo qui sotto In ogni caso le ragazze lupo trattano i loro innamorati con affetto Ma sono sostanzialmente delle zundere Andiamo avanti con le ragazze numero 10 Che queste sono le ragazze Kuma Kei Joshi Che voi quando pensate a Kuma comunque è un orso Voi vi aspetterete magari delle ragazze tipo un orso No, invece queste sono più orso Ma nel, nel senso di uh, orsacchiotto di peluche Quindi tipo, sì, insomma, così Sono delle ragazze che vi viene subito voglia di abbracciarle, sono acqua e sapone, hanno un loro lato timido Sono così dolci che saranno circondate da persone che vorranno avvicinarsi a loro quasi inconsciamente Praticamente sono delle ragazze particolarmente apprezzate Andiamo avanti con le ragazze numero 11 Queste sono le ragazze Croce Rossina Che sono le ragazze eh, Pecora Cioè se io vi dicessi ragazza Pecora, cosa pensereste? Ovviamente che sono delle ragazze estremamente curative Infatti sono delle ragazze che danno un'atmosfera tranquilla a tutto ciò che le circonda Sono pacifiche, non amano il confronto e non sanno dire di no Sono brave a bilanciare eh, grossi moli di lavoro Finiamo adesso con le ragazze, un altro tipo di ragazza uccello Questa è la ragazza uccello, diciamo Hakucho Che sarebbe uccello bianco, che l'uccello bianco sarebbe il Cigno. Allora, le ragazze Cigno sono delle ragazze eleganti e perfette in tutto. Come dei cigni si muovono con grazia sulla superficie dell'acqua apparentemente, ma in realtà sotto nuotano con fatica per tenersi a galla. Le ragazze Cigno non mostrano gli sforzi per apparire in un certo modo. Quindi sono quelle che praticamente sono quelle ragazze che assumono queste pose scomodissime per fare le foto eh, sexy su Instagram. In ogni caso, vabbè, queste erano tutte le ragazze. Spero che questo video vi sia stato utile Oggi finalmente abbiamo fatto un po' di cultura giapponese Ragazzi ditemi se questi video vi piacciono Io spero di sì E che dire Grazie sempre per restare con me Mi raccomando iscrivetevi su questo canale Lasciate un mi piace, commentate, condividetelo Scrivetemi anche su Instagram Se vi va E niente poi cosa vi volevo dire Andatevi anche a iscrivervi sul mio canale di musica Perché a breve veramente eh, Tra due giorni penso che sarà caricata Una nuova canzone Quella che vi ho promesso messo a inizio video che sarà insieme e poi ci ho pronto il nuovo album che ci sono veramente delle canzoni che mi piacciono tantissimo questo sarà un album penso 12 canzoni Io di solito faccio sempre album da 7 canzoni ma questa volta ho voluto dare un po' di più um, ci saranno tante canzoni che sento molto vicino e se volete che vi parlo del mio album e delle canzoni perché ogni canzone C'ha una storia dietro molto importante E mi piacerebbe condividerla con voi Se vi potesse interessare Fatemelo sapere nei commenti Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo E fantastico video Ciao Ma state... basta state attenti